Una simulazione è sicuramente di impatto, ci sono dei momenti in cui ti chiedi se hai fatto tutto giusto perché ti rendi conto che un gesto può salvarti la vita. Ho ripensato a quando ho fatto scuola guida e alle attenzioni che sono state le raccomandazioni degli adulti e di chi mi ha insegnato e devo dire che per un momento ho avuto anche un po' di paura pensando che la cintura non avrebbe tenuto e invece tiene, incredibilmente tiene ed è una sensazione di protezione che forse bisogna provare per rendersi conto di quanto è importante. L'iniziativa è importante perché sensibilizza i giovani ma non solo essere attenti quando si guida, importante grazie ad ANPAS e grazie alla Polizia, alla Polizia di Stato per il lavoro che fanno anche in termini di prevenzione. Un ringraziamento sentito agli organizzatori di questa manifestazione che ci aiuta a comprendere quali sono i rischi per gli utenti della strada e quanto sia importante la sicurezza stradale. Ho avuto modo di vedere con gli occhi cosa succede durante l'impatto e devo essere onesto, io rimani scioccato soprattutto dal tetto dei bambini, quindi molta molta prudenza quando si guida perché è fondamentale. Per allacciarsi sempre le cinture anche dietro e molta prudenza rispetto ai bambini che è fondamentale. Un'iniziativa che vuole raggiungere tutti, in particolare il pubblico dei giovani che si avvicinano per la prima volta o per le prime volte alla guida ed è un momento molto prezioso per imparare come guidare bene e soprattutto come essere sicuri alla guida. Io guido bene, guida per bene. Guida per bene. Se sei in strada? Non distrarti, guida per bene. Guida per bene. Guida per bene. Guida per bene. Guida per bene.